dall'altro lato io non utilizzerò più spessori così sottili sotto il centimetro perché eh, ho molta difficoltà a trovare chiodi eh, che siano al di sotto del centimetro e quindi gli spessori devono andare almeno da un centimetro in su almeno per i chiodini che trovo io. E, come vedete qui è, stato, è uscito il chiodo dall'altro lato quindi ho dovuto diminuire l'altezza del chiodo e devo fare il piccolo restauro. Questo è successo mentre montavo alla mostra. Questo è un danno che ho causato io con tutta la protezione, e purtroppo le tavole hanno il difetto che saltano con molta facilità gli spigoli quindi si deve stare molto attenti nel trasporto e durante le mostre a proteggere bene gli spigoli e da oggi in poi mi riprometto di, di farlo per come si deve. Purtroppo non si riesce a coprire quindi devo stuccare e chiudere il buco e ripassarlo poi con il nero e mi sa tanto che devo dare una mano di nero a tutta la tavola per uniformarla di nuovo. Abbiamo fatto un pochettino scuro, con il nero, in modo che eh, la copertura avvenga con minori mano possibile. Poi daremo un colpettino con la carta vetrata e poi tinteggiamo anche questo che è caduto per terra gli hanno messo addirittura pure il piede addosso, c'è una scarpa da tennis appoggiata quindi è caduto per terra e lo hanno pure appestato, ovviamente si sono danneggiati gli spigoli, qui è venuto via il colore perché è il punto dove è stato appoggiato il piede e gli spigoli devono essere ripresi soprattutto questo vediamo facciamo un po' di stucco con colla e, e secatura di legno e poi lo carteggiamo e cerchiamo di riprenderlo vediamo come possiamo ricostruirli sia questo che questo poi ne è saltato un pezzo ma c'è stato un danno che non è indifferente qui ora non solo devo ricostruire lo spigolo ma devo poi rifare tutto il nero tra l'altro ci sono questi riporti e devo vedere come potrei fare perché le linee come sapete non sono semplici da fare sono molto complesse e quindi riprenderle è un problema penso che ne passerò dicendo a poi come diavolo sempre ho potuto fare sto bando boh, a dicembre, ma resta ora adeguare, sperando che 15 giorni passerà. Questo è un quadro più già del proprietario, tra l'altro è fatto ad olio, quindi è molto più complicato, per cioè, fortuna non è verniciato, quindi almeno non devo togliere la vernice pure anche questo è c'è il chiusino che è molto danneggiato io non capisco che diavolo hanno con... sinceramente parlando non so che diavolo hanno camminato cioè sono caduti i pannelli a terra con tutto il quadrappeso quindi proprio sono so, è cascato tutto per terra boh non lo so che diavolo hanno fatto non lo so qui ho dei danni qua sopra il bordo non lo ricostruisco perché è poco, qui è rovinato pure, qui è rovinato pure, qui sono rovinati e quello che è più rovinato è qua, che per fortuna è solo nero, e diciamo che questo me ne dovrei uscire con poco, fermo restando sempre che il nero lo devo ridare di nuovo tutto, Sembra che dopo la superficie non ci siano danni. Dovrò aspettare altri tre mesi perché il colore che darò qui non mi consentirà di riverniciare il quadro. Già erano passati quasi sei mesi per la verniciatura. Come sapete l'olio necessita di un lungo periodo prima di essere verniciato, eh, ma non posso farlo se prima. Se prima non è asciugato però... mm -hmm. grande, non dovrò aspettare altri caso, che c'è il bordo fortemente danneggiato questa era una tavola acquistata quindi era perfetta gli spigoli qui c'è un po di danneggiamento, no, questo qua si è proprio fatto lo spigolo deve essere ricostruito i danni maggiori comunque li ha a da questa parte cadendo per terra Vabbè. questo diceva quello che ha riportato forse meno danni di tutti Vediamo adesso le dolenti note, questo è quello che si è danneggiato per di tutti, anche perché era fatto, è stato realizzato come un composito, non è legno, quindi è pesante, per quel discorso dei chiodi ho preferito utilizzare dei supporti che sono un pochettino po più spessorati rispetto a quelli delle tavole in legno. E quindi ho volevo fare una prova per vedere se come supporto andava bene non so se lo continuerò ad utilizzare proprio questo è quello che ha subito più danni di tutti perché ha una parte che è qui che si è proprio gli spigoli sono non da rifare questo questo è da rifare sicuro questo è da rifare da ricostruire ma quello che mi dà più da pensare e mi darà sicuramente più da fare è questo che come vedete qui ancora c'è una parte sollevata Questa diciamo è la parte più ammalorata. Penso di ricostruirlo con dello stucco di legno, magari scavo un pochino e cerco con gli stringenti di rimettere di nuovo la tavola in orizzontale. In questo momento è, è riconfia, lo spessore è aumentato rispetto a come era prima e niente vediamo come possiamo fare questi già li possiamo togliere sempre adesso e qualche cosina ancora la toglierò con lo scalpello come potete vedere il, il legno risulta riconvio quindi deve essere riportato allo spessore originario perché sennò quando si guarda questo quadro si vede questa bruttura vediamo come poter fare i quadri sono stati sollevati da terra con le mani sporche e quindi devo vedere se posso pulirlo perché ancora non è verniciato perché qua ci sono le impronte levigate e non si sono neanche lavati le mani quando li hanno racconti da terra e quindi mi hanno lasciato pure le impronte nel quadro tra l'altro questo fondo io non ce l'ho conservato quindi devo necessariamente e se non si levano con l'acqua con un pochettino di acqua devo necessariamente ripassarlo tutto quanto da capo insomma un bel lavoro e se va tutto male un mese di lavoro pieno Thank you.